Ciao Guerrero One New. io sono Leiv e in questa stagione alzeremo ulteriormente l'asticella Si comincia, sigla maestro Grazie Dan Grazie. Partiamo col botto. Oggi parleremo di Atomic Design. Roba esplosiva. Aiuto! Uh, che parolone mi direte? È arrivato il professorone. Chi di voi ha studiato mai scienze a scuola? Non motori però, scienze scienze. Sapete, quelle della chimica, fisica. Vabbè, partiamo dalle basi. Che cos'è un atomo? Sappiamo che è la particella più piccola che abbiamo fino ad oggi scoperto. Da lì è tutta una conseguenza, ovvero due o più atomi. Se avete buona memoria, ma se non l'avete, ve la presto io temporaneamente. Shock! Due o più atomi creeranno le cosiddette molecole, che a loro volta creeranno gli organismi, organismi viventi, quali noi. Scusi, avrei una domanda. Prego, prego, mi dica. Non basta che la sto seguendo, adesso mi, mi dà pure lezioni di scienze, cioè non sono venuto qui per questo. Ha ragione pure lei, però vede, un nesso c'è. Beh, questo signore qui, chiamato Brad Frost, nel lontano 2014, pensi che ci ha scritto un libro sopra questo argomento, collegandolo perfettamente alla gerarchia di un sito web o di un'app che voi tutti usate. Con il concetto che ha... Vabbè, però, scusi, io la fermo. Prima le ho detto del lei, ora ti le do del tu. Ma, cioè, mi stai e ci stai annoiando con sta lezione di scienza. Che... Ma che serve? Senta, che le devo dire? Vuole venire lei a parlare? No, no, no, per carità, prego, io non ne sarei capace. Però, cioè, insomma, una cosa veloce. Visto che si è fatta una certa, ci vediamo alla prossima. Grande, zì. Vada vada. Vada pure. C'è Zebecca in giro. Ma che in giro che stanno le zone con i cararmati colorati come risico? Ah no, scusi, l'abitudine. E vedo di cambiarla. Buonasera, buonasera. Buona giornata. Voi che siete rimasti in ascolto, non date retta al vostro collega. Non è cattivo, è solo distratto dal mondo che ci circonda. Pieno di informazioni, bombardato di fake ovunque. Hashtag di oggi? Sazzi senza mangiare. Io vi saluto, vi ringrazio, e vi invito ad iscrivervi al canale se vi è piaciuto il video e di aspettare perché ce ne saranno veramente delle belle ciao Guerrero New, qui lei